Ciao, questo è Psicologia e Web Marketing, io sono Andrea Saletti e oggi parleremo di UX Writing, nuova disciplina che unisce sensibilità e creatività del copywriting con i principi e processi del design. Lo facciamo insieme a Serena Giust che ha un'esperienza professionale di primissimo livello in questo campo e che ci darà diverse dritte da applicare subito ai nostri progetti online. Ciao Serena e benvenuta. Ciao Andrea, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. Serena è UX Writer e team leader in una delle aziende di e-commerce in ambito turistico più grandi e famose del mondo. Facciamo il nome Booking, quindi stiamo parlando sicuramente di una persona che ha una grossissima esperienza professionale. Ha iniziato la sua carriera nel marketing, poi si è specializzata in user experience. È docente, relatrice, autrice. Potete vedere qui in sovraimpressione il suo libro che si chiama UX Writing, Testi, macro impatto. Come parole e emozioni guidano gli utenti nella navigazione. Tra l'altro vi consiglio assolutamente di leggerlo perché si tratta di uno di quei testi scritti veramente da chi mette le mani in pasta giornalmente negli argomenti di cui parla, che è merce rara adesso, ultimamente. Allora, Serena, ti chiedo subito, puoi entrare più nel dettaglio e spiegare a chi ci sta guardando cos'è la UX Writing e qual è stato il percorso che ti ha portata a specializzarti in questa disciplina nuova, assolutamente nuovissima? Allora... Ilux uh, Writing innanzitutto sta per User Experience Copywriting, no? È un po' un'abbregazione. Quindi mi occupo di scrivere tutti quei micro testi che trovate all'interno del sito internet o anche di applicazioni, ma anche di email, di form e di quant'altro. Sono tutti quei testi piccoli che di solito la gente quasi non legge, no? Perché intuitivamente ci passi eh, durante la navigazione, quindi può essere una call to action. Può essere un form, può essere eh, una pagina di caricamento, può essere qualsiasi parte del sito, no? E può sembrare un lavoro abbastanza noioso, perché inizialmente quando me l'hanno proposto ho detto beh, vabbè, ma non è per nulla creativo, ma in realtà non è affatto così. Il mio background è da marchettare fondamentalmente. Io sono nata in provincia di Treviso, ho studiato scienze e tecnologie multimediali a Udine, ho fatto un master in H-Farm, che è questo polo di innovazione vicino a Venezia. E da lì poi ho avuto una grande opportunità, che era fare una internship per Trivago, in Germania. Quindi eh, ero già nell'ambito del travel. Eh, quello che loro cercavano eh, all'epoca, era il 2013-2014, era una figura che si occupasse di blogger relations, Quindi gli albori dell'influencer marketing. E io avevo il mio piccolo blog, la mia piccola rete e mi è sembrata una buona opportunità per, per entrare in una grande azienda, per migliorare l'inglese, per fare un'esperienza all'estero così sono partita, con l'idea di restare sei mesi e un anno. <ride> e Invece eh, sono rimasta un bel po' di più. Eh, la mia carriera in Trivago è durata tre anni, sono passata poi dall'ambito di Blog Relation a occuparmi di social media marketing e content marketing. Eh, questo perché poi era il periodo no? in cui i social crescevano, in cui nascevano i dipartimenti eh, di content, nascevano i blog più strutturati, iniziavano le campagne di mail marketing, di eh, native advertising, quindi eh, tutto quel mondo stava crescendo. E, e in quel mondo io in realtà ho imparato le basi no, del mio mestiere attuale, perché poi dallo scrivere lunghi testi approfonditi, blog, article di tutti i tipi, sono passata a stringere a stringere, a cercare le call to action più efficaci, a fare facebook post, poi a, a, a pagare facebook, quindi a cercare le siti eh, che funzionavano meglio, poi c'è stato il momento in cui facebook ha introdotto l'AB testing e quindi ho imparato anche eh, ad analizzare i dati, a testare le mie creatività a esportare questi file excel enormi con mm. le metriche e quindi il mio lavoro è cambiato un sacco perché dall'essere puramente creativo è diventato poi anche molto analitico no? Eh, mi sono un po' stancata dalla Germania dopo un po' ho iniziato a guardare altrove e è arrivata questa opportunità che, in cui mi ci rivedevo come profilo, ma non avevo assolutamente idea di cosa stiamo parlando, perché era una posizione all'interno del dipartimento IT, quindi tecnologico, seduta al tavolo con sviluppatori, product manager e designer, e erano profili con cui io non avevo minimamente collaborato all'interno di Trivago, se non da lontano, per un caffè. E, quindi è stata una bella sfida, perché... Eh, sono dovuta entrare in, in un circolo completamente diverso eh, forte delle competenze che avevo acquisito in ambito marketing però con tante cose da imparare perché eh, la differenza tra il copywriter classico e lo ux writer è tutto quello che è l'ambito eh, del design della user experience e anche un po l'ambito un po più tecnico no? di programmazione è un mestiere abbastanza nuovo quando eh, sono entrata io tre anni e mezzo fa, se ne parlava davvero pochissimo. e Era più che altro in, in America, in US, nei grandi campus delle multinazionali come Google. Eh, pian piano è arrivato in Europa, due o tre anni fa. Eh, noi forse in Booking siamo stati eh, qui uno de, una delle aziende più grandi, perché adesso siamo un 60-70 UX writer all'interno dell'azienda, quindi tanti. E, e da un po' devo dire che qualche offerta si vede anche in Italia perché quando ho scritto il libro nessuno ne parlava io l'ho trovata una materia talmente affascinante con tanto potenziale che comunque io stessa avevo voglia di approfondire perché mi ci sono immersa ma senza poi studiarne e riprendere tutte le basi sai si dice che un libro te lo scrivi prima di tutto per te stesso no? per studiare e così ho fatto, l'ho scritto eh, l'ho proposto, è piaciuto e, e da lì ne è nato anche una bella community, un bel movimento e tante persone interessate in realtà quello che credo è che i principi alla base della materia e, e di questa specializzazione che è vero che c'è nelle grandi aziende principalmente e solamente però sono eh, i principi alla base per il copywriting di tutti e anche per il lavoro non solo del copywriter ma eh, del social media manager, del designer quindi sono skills che in realtà sono utili eh, da avere in generale sì certo, tra l'altro um, il lavoro che tu fai lavora tantissimo con, con il discorso delle emozioni, no? al fine sono micro testi, ma sono, è, è una comunicazione emozionale alla fine, è un passaggio di emozioni direttamente nella testa delle, delle persone, da questo punto di vista tra l'altro ci troviamo in un periodo un po' particolare per tutti, dove forse anche la sensibilità nei confronti della, delle interazioni a livello di contenuti so, social anche specialmente, ma anche per quanto riguarda i siti web, le aziende con cui siamo abituati a dialogare e, con, e dalle quali acquistiamo, sta cambiando probabilmente. Eh, tu riesci a darmi qualche informazione da questo punto di vista, cioè, nel senso, ehm, qual è il valore delle emozioni, nelle, delle parole, nelle micro, nei micro testi che utilizziamo nei siti e quanto sono importanti dal punto di vista rassicurativo e della comfort zone dell'utente? Questi testi, appunto, come dicevo nel libro, sono micro ma sono anche macro per l'impatto che hanno nel business, no? Quindi quando le aziende si sono accorte che lavorando su veramente piccole parti del testo potevano ottenere risultati grandi, hanno cominciato ad investire su questa professione è che in periodi normali quello a cui lavoriamo eh, sono i testi nelle varie fasi, no? per esempio in un e-commerce classico eh, andiamo ad analizzare eh, quello che passa nella, nella testa dell'utente no? e per farlo dobbiamo andare a cercare di individuare le emozioni no? che sono collegate, se pensiamo al momento in cui entriamo in un sito qualsiasi probabilmente stiamo esplorando, no? stiamo sognando, stiamo cercando di capire, quindi quello eh, su cui posso fare leva e magari sorprendere, catturare l'attenzione, mentre poi nel momento in cui io faccio una ricerca un po' più approfondita, eh, quello eh, su cui posso puntare è magari, non lo so eh, usare anche quelle leve che non piacciono tanto ma che funzionano come la scarcity, l'urgency la social proof, no? Immagino che ne abbiate parlato spesso e tutte queste aiutano l'utente a scegliere anche in qualche modo, no? E sono eh, concetti psicologici che stanno alla base di un'emozione che in quel momento può essere per, per esempio l'ansia o l'incertezza, no? Eh, tutto questo è collegato e tutto questo si eh, traduce in dei micro testi a volte, no? Come un altro utente sta visualizzando questa offerta e via dicendo. Certo è che in questo periodo eh, sono altre le emozioni su cui puntare, anche perché magari... Ehm, la vendita così forte non è appropriata e quello che dobbiamo fare è probabilmente ripensare a tutta l'esperienza utente a quelle che sono le nuove necessità di queste, di queste persone no? in un campo come il mio quello del turismo specialmente dove non sappiamo ancora quale sarà il futuro no? una, una delle emozioni più grandi eh, alle quali dobbiamo andare incontro è quella di rassicurare gli utenti, quindi cercare di capire quali sono eh, le loro necessità, che cos'è che vanno cercando. No? Quindi, probabilmente, la pulizia potrebbe essere uno eh, degli elementi principali eh, per viaggiare nel futuro, quindi, come posso io rassicurare l'utente con dei micro testi? Posso andare, per esempio, a individuare quali sono le informazioni che cercano di più e ripeterle, per esempio. Ripetere le cose, eh, far sì che un messaggio sia ridondante, può sembrare un po' contrario a quelli che sono i principi della mia materia, però in questo caso può essere anche reassurance, può rassicurare l'utente. Um, usare parole di conforto come ben fatto, come ottima scelta, tutto questo, eh, anche è rassicurare l'utente. Quindi veramente dei piccoli testi possono fare la differenza. Tu lavori in, in, con un pubblico che è internazionale, cioè il sito, il sito di riferimento ha un pubblico che probabilmente è vastissimo. Adesso io ti dico sinceramente, non so fin, fino a dove arriva, però immagino comunque culture di ogni tipo. Eh, da questo punto di vista, sai, sai darmi qualche info? Nel senso, la psicologia postculturale è così importante nella comunicazione, cioè a seconda della cultura che sta leggendo un contenuto, è giusto modificare il modo di comunicare e, e fino a che punto ci si può spingere assolutamente sì no? il nostro sito è tradotto in e in 43 lingue quindi comunque più o meno sono eh, una quarantina di culture differenti no e, ed è chiaro che più il messaggio è personalizzato più funziona eh, per esempio il concetto di viaggiare nel weekend, per esempio. Il weekend per noi è sabato e domenica, ma non è per tutti sabato e domenica. Se vai a Dubai inizia il venerdì, no? Mi pare. In Iran è solo il venerdì, hanno un giorno uh, di weekend. Quindi uh, se mi approccio a scrivere per un sito multilingua e ho mercati che non conosco bene di fronte a me, posso incorrere facilmente in errori banali anche il concetto di famiglia no spesso diciamo viaggiare in famiglia e mettiamo queste icone con mamma papà e due figli ma famiglia per noi è quella per tante altre culture non è lo stereotipo classico se pensiamo all'india ai pa paesi arabi ancora per loro viaggiare in famiglia è viaggiare con i nonni con tutta la famiglia allargata con magari anche eh, le nanni o le persone che curano la casa quindi è importante sempre fare molta ricerca e cercare quanto più possibile di avere un team anche eh, multiculturale. Anche quello aiuta mm. tanto perché um, è difficile avere l'occhio su tutto, no? no? E' è anche difficile um, adattare il messaggio in tutte le lingue e culture possibili. Però dobbiamo cercare di essere quanto più inclusivi possibile e stare attenti ai casi estremi o i casi limite, perché anche quelli sono importanti. È vero che spesso no parliamo di persona se cerchiamo di identificare il nostro utente ideale, però eh, non sono solo le personas classiche, quelle che attraversano il nostro sito, ma sono anche altre e bisogna tenerne conto. Ti chiedo, cioè, mi hai parlato di, di, di culture, ma anche una ci sono anche differenze culturali di, di genere anche, tra uomo e donna, per esempio a seconda del sesso, cambia la comunicazione che dobbiamo fare o più o meno non ci sono grosse differenze? Per esempio, se parliamo di concetti psicologici, magari... Uh, per un sito prettamente maschile rispetto a uno prettamente femminile magari possiamo fare leva, eh, leva su concetti diversi. Io penso per esempio all'ego, no? Che è una cosa che sui siti come quelli di Automotive vedo molto, eh, questa cosa di show off, questa cosa di eh, fare leva sul, sul quanto eh, possiedono, quanto dimostrano, no? Eh, quindi quella è una chiara distinzione di un tratto di mascolinità, no? Però c'è anche un'altra cosa che a cui dobbiamo fare attenzione ancora una volta la parte eh, di inclusività, perché spesso una cosa che eh, facciamo tutti era includere magari nei form eh, signore signora. Uh -huh. eh, ora il problema <ride> che insorge è che forzare il genere non è neanche più raccomandabile perché certo. comunque eh, non ci sono eh, solo due generi o comunque ci si può rispecchiare anche eh, in una diversa categoria, quindi eh, è bene sempre lasciare le porte aperte e essere quanto più inclusivi possibile. Interessante. Ho parlato tra l'altro con, con Chiara Baciglieri una, una qualche intervista fa di New Experience, che si occupano poi di, di unire intelligenza artificiale, big data e eh, neuroscienze, diciamo, per, per analisi, analizzare i comportamenti del, del pubblico. E, visto che sicuramente tu hai a che fare con questi aspetti nell'azienda dove, dove, dove lavori, lo chiedo anche a te, eh, perché è assolutamente affascinante capire fino a che punto la tecnologia si sta spingendo da questo punto di vista. Eh, fino a che livello di precisione le informazioni mh, che, che vengono raccolte dai dati di navigazione possono, possono portare dei risvolti in ambito marketing? E' è possibile capire davvero la necessità degli utenti eh, e generare tramite magari l'intelligenza artificiale le migliori risposte a queste necessità? Allora, sì, uh, devo dire che questo è anche uno dei lati più affascinanti no, del mio lavoro il fatto di poter collaborare con developer e con data scientist e sedere allo stesso tavolo ti permette di arrivare a un livello di raffinatezza eh, del contenuto che non ha limiti ed è anche il motivo per cui solo grandi aziende possono permettersi questo livello di personalizzazione tale che eh, comporta avere nel team sia uno UX writer che un data scientist che uno sviluppatore che probabilmente un product manager e via dicendo infatti se pensiamo alle aziende Classiche che fanno della personalizzazione il loro punto forte come può essere Netflix come può essere uh, Spotify uh, vediamo che i testi cambiano a seconda di quelle che sono le tue preferenze la tua Discover Weekly i generi uh, che ti piacciono di più e via dicendo come fanno? Fan, lo fanno uh, andando a raccogliere dati in diversa maniera no? e questa maniera può essere sia implicita che esplicita quindi eh, posso raccogliere dati per esempio attraverso la navigazione no? e quindi eh, quello che io so dell'utente senza che lui me l'abbia detto o posso anche chiedere all'utente in diversa maniera eh, quello che lui vuole raccontarmi eh, di se stesso ed è interessante perché ehm, le nuove statistiche ci dicono che l'utente è disposto a darci dati pur di avere un'esperienza personalizzata quindi non è che eh, sempre andiamo a prenderli di nascosto eh, c'è sempre anche uh, una considerazione da fare di quanto poi la personalizzazione eh, vada a nascondere quelle che sono le possibilità di esplorazione. Quindi bisogna sempre trovare il, il giusto bilancio, penso, no? Però sicuramente è uno degli aspetti più affascinanti eh, dello UX writing al momento, perché dà infinite possibilità. Sì, sì, veramente è molto affascinante come, come argomento. Con tutti gli ospiti mi piace trasformare quella che è la teoria in consigli pratici, quindi adesso lo faccio anche con te. Vorrei fare una sorta di gioco in questo caso, visto che ci sono anche delle limitazioni riguardo i dati che tu puoi dare, però cerco di estrapolare qualche informazione lo stesso. Allora, ehm, facciamo così, allora, ambito turistico, portale e-commerce, di vendita o prenotazione. Allora, io ti faccio degli esempi di varianti specifiche di, di chiamate all'azione, Possibili che possono capitare. E tu mi rispondi in maniera diplomatica, eh, mi dai la tua visione esperta di queste varianti, poi a caso ognuno fa le sue valutazioni e ragionamenti. Ok, ci stai? Ci sto, vai! Ok, allora, prima chiamata l'azione. Cancellazione gratuita, cancella gratis o prenotazione flessibile? Ok, allora questo è un esempio classico, no? Che uno UX writer si trova di fronte, perché cosa succede? Succede che il designer fa il suo mock-up, eh, lo sviluppatore probabilmente fa la logica, eh, arrivano da te o siedono al tavolo con te e dicono ok, che cosa ci scriviamo e, e tu ti trovi di fronte a tre varianti, quattro varianti, cinque varianti che magari hai in mente per trasmettere al meglio eh, il messaggio, no? Um, due sono le opzioni o fai ricerca prima o fai test dopo o fai entrambi quindi idealmente dovresti fare user research o conoscere il tuo pubblico e sapere qual è la preferenza seguire delle linee guida o delle style guide a seconda um, di quello che la tua azienda ha, oppure eh, fare i testing dopo, diciamo che um, cancellazione gratuita potrebbe sembrare la più uh, intuitiva, no? Cancella gratis può avere il vantaggio di essere abbastanza diretto e personale, per esempio. Questa è la considerazione che farei io, però attenzione: che uno dei, degli elementi importanti eh, nello UX writing è anche la consistency, quindi se io parlo in prima persona all'utente, poi riesco a mantenere la, stesso, ehm, la stessa persona all'interno di tutto il sito, vado a mescolare prima mm. e terza persona, quindi fanno un attimino di attenzione perché anche queste inconsistenzi possono creare confusione all'utente, poi magari lo perdiamo. Prenotazione eh, flessibile, era la terza opzione questa è un po' la, toccarla piano, no? Nel senso magari cancellazione può un po' um, spaventare o può essere un termine forte, quindi voglio um, usare un tono un po' più soft, però può avere un vantaggio e anche lo svantaggio che, che è il non essere chiaro, no? Sì, la meno previsibilità, dici. Esatto, quindi idealmente testarlo o prima facendo un po' di interviste a potenziali utenti o dopo con una b-testing. Ok, passiamo alla seconda. Allora, prepagamento, pagamento anticipato o paghi ora x euro? Mm, anche qui stessa cosa, no? Uh, prepagamento versus pagamento anticipato. Uh, vogliamo pagamento prima o dopo, nel senso averlo... Pagamento all'inizio del, della nostra parola può avere il vantaggio di essere un po' più chiaro. Avere il pre-prima può allontanare pagamento che quindi eh, dà un tono yeah. meno pesante. No? E la terza variante, secondo me, è interessante perché vai ad indicare anche eh, la cifra. Quindi per l'utente... Uh, è più chiaro fondamentalmente, uh, le altre due opzioni prevedono che tu specifichi l'importo in un'altra area del sito, se posso mettere già uh, la cifra all'interno del testo, è chiaro che richiede un attimino di sviluppo in più, mm. però è sicuramente un vantaggio. Sì, eh... È sicuramente più tangibile, mi, mi, mi viene da chiedermi, ha poi incidenza il fatto, questa cifra, a seconda di che cifra è, quanto uh, va ad impattare sull'aspettativa no? che io magari ho uh, riguardo a... Sicuramente sì, sicuramente ha un impatto, puoi arrivare a un livello di sofisticazione tale per cui se il prepagamento è meno del 25%, mostro la cifra, se è più del 25% non ah. la mostro e la nascondo in un tooltip, puoi anche arrivare a questo livello di uh, logica dietro. E questo è tutto il lavoro dello UX writer insieme al developer e insieme al team di capire qual è la strategia migliore. Certo è che più è chiaro per questo tipo di cose, eh, meglio è anche perché magari... Eh, lo nascondo in questa fase, però poi ricevo decine e decine di contatti al customer service oh. che mi costano più che eh, l'utente che ho perso in quella parte eh, del funnel. Mol inter molto interessante, ti ringrazio anche per la generosità, diciamo così, delle informazioni che stai passando. Allora eh, passiamo al, te al terzo, terza e ultima. Questa è una cosa che, tra l'altro, vale, per, immagino, per tutti gli e-commerce, perché io che lavoro principalmente nel settore e-commerce è uno degli elementi che ricorrono sempre. Quindi te Termini e condizioni, condizioni generali di vendita o da sapere? Quindi un po più Anche qui, um, una cosa banale che magari si può fare è... Um, per esempio su termini e condizioni di vendita rispetto a ehm, no, gener eh, condizioni generali di vendita e termini e condizioni, magari anche una semplice ricerca con uh, Google Keyword o um, Google Trends, no? Quindi andare a vedere sul tuo mercato cosa funziona meglio uh, o cosa è più utilizzato, magari già ci dà un'indicazione uh, di qualche tipo. e però se non ho vincoli legali e se penso che il mio utente eh, quello che deve sapere è scritto lì e non voglio spaventarlo con un linguaggio troppo burocratico, magari un semplice da sapere può funzionare meglio eh, che un, una dicitura che suona molto eh, alta e che poi contiene comunque Uh, delle clausole scritte in piccola che già spaventano di loro Ut utilizzare un linguaggio quanto più naturale alla portata dei nostri utenti è sempre uh, consigliato certo io starei a parlare con te un'altra ora dell'argomento poi lascio comunque a chi ci sta vedendo la possibilità di approfondire comprando direttamente il tuo libro voglio dire lì ci saranno sicuramente tutte le informazioni per entrare bene nel, nel mondo del UX writing. quindi è stato un piacere parlare con te Serena sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te? In qualsiasi social, Serena Giusto, o nel mio sito serenagiusto.com, mi trovate e sono ben contenta di rispondere a tutte le domande o i saluti. Vi aspetto. Ok, allora un abbraccio virtuale e grazie ancora.